alla ricerca di un Brawl Pass completamente gratis segui questo breve tutorial. Prima di tutto iscriviti a questo canale, è fondamentale per essere uno dei 10 fortunati che riceveranno un Brawl Pass completamente gratis. Seconda cosa, condividi con gli amici. A 10.000 iscritti esatti aprirò un contest a cui tutti quelli che vorranno potranno partecipare. Per tutti quelli che vorranno intendo solamente gli iscritti. Il sistema mi consente di riconoscere solo gli iscritti. Successivamente a che avrai condiviso con i tuoi amici, ti basterà aspettare di raggiungere la soglia dei 10.000 iscritti. Potresti essere uno dei fortunati a vincere questo favoloso Brawl Pass gratis e mi raccomando ricordati di iscriverti dopo aver visto questo video. Detto questo, ti lascio al gameplay. Quindi dicevo di partire con due partite di gameplay giusto per testare anche un po' questa webcam vediamo che cosa succede in questa partita non ho preso il power up okay. ehm, c'è questa mappa qui con il robot quindi speriamo che vada bene è l'unica cosa che ci dobbiamo augurare ok hit multipli sulla pam altri hit che entrano devo stare attento perché sono one shot Ok, sta rigenerando. Hit che entrano, ottimi. Un altro. Quasi colpito il gelindo. Oddio. Ok. Ehm. Qui c'è il nostro robottino. No, tanto per così va. Oddio 127 di vita Meno male che ho rigenerato Se no sarei potuto morire Amico mio attento alla Tara Ok l'energetic se n'è andato non ho capito Nemmeno perché proviamo una ulti sulla Tara Ottima ulti Cavolo Quei due power ups devono essere assolutamente miei C'è anche un altro robot lì Ok mio, eccolo qua. 940, con magari anche i rimbalzi, vediamo cosa succede in questa partita, devo imparare a usare meglio la webcam, oh mamma mia, ok, I watched, nel vero senso della parola, 14, non ho visto, ah si sì, è lì, l'Energetic Palla di Ok, ho ucciso tranquillamente la prima partita, è andato a casa tranquillamente, adesso la... magari provo a portare Sticca a 650, ecco, già che oggi è l'ultimo giorno di stagione. sono con un corvo, vediamo che cosa ci esce. Speriamo, sempre come minimo, un più 7. Non chiedo ovviamente di stravincere come prima, però un più 7 fa sempre comodo. Quello beat, poter, non è nemmeno maxato, quindi in teoria non fa malissimo. Quel dynamite neanche l'ho colpito, non ho visto dove sono. Ok, sono lì deciso di venire da me ecco questo è un problemino no si sì, ero buggato al taccio dio vediamo se riesco a tenermelo in teoria si sì, eh adesso me la sono guffata tantissimo credo un colpo gadget perfetto perfettissimo Il corvo quello leugenio anzi deve andare giù ok in teoria ok sono andati entrambi tranquillamente 11 power ups quel bombardino se lo tocco fa una brutta fine però anche lui sta toccando a me cavolo brutta situazione ok vediamo di andare di lì Oh, uh, ucciso il corpo. Molto tra tranquillamente. Ulti.. No, mancati. Mamma mia. Quanto male fa? Ok, scappa. Di nuovo, aia. Il tobit fa male. Okay. E la rosa può andare giù? Direi di sì. Sì, ok, tranquillamente. Anche la seconda e l'ultima pelle 6,50 su stecca. Di nuovo un altro corvo, stavolta non è maxato, cioè stavolta è maxato perché quello di prima non lo era. <coughs> Scusate per questo tono di voce. Okay. Ehm. Due power up. 3, mm. si prospetta una partita forse di cerco di non prendermi troppi. troppi hit. Magari senza essere colpito dalla Jessie. Lì. Ok. Aia. Ah, yeah, la tara fa male. La tara fa veramente molto male. C'è anche la Bibi. Oh oh. Quella bibi fa malissimo. Però la tara avrebbe dovuto andare giù. E se riesco. Ok. Ottimo. Sogno. Per fortuna che mi ha attivato roba fuga così sono riuscito a scappare. In realtà... No, ho mancato la ulti, cavolo. Pensavo che sarebbe potuto andare indietro. Oh, mamma mia, no. No, ti prego, Corvo, non prenderti robot. Ok. Per fortuna è nostro. In teoria, un più sette dovrebbe bastarmi, se non ho fatto male i calcoli. No, no, no, no, no, no, no. Non ok, camperaggio di estremo livello. Forse dovrei starmene nel cespuglio. C'è un power up. C'è un connettorretto. Oh mamma mia, 9 quell'iris. Aia, la terra ne ha 10. No, non ci credo. Il robot da noi. È quasi sicuro che venga poi da noi. Eh sì, il mio corpo ha ucciso il semino. Mi ha portato 3 power ups. E non è nemmeno morto, però... No, come l'ho detto, gliel'ho guffata male. Bravo l'iris che se ne va. Che ovviamente l'iris ce l'ha con me. Semino pare di no. Che Tarakon dice no. Meno male che ha responato il corvo. Vai corvo. Non ci credo. Grandissimo. Oddio. Che vittoria rubata. Abbiamo vinto senza fare nulla. E, più 9. No, Stecca 650. Perfetto. Veramente perfetto. E niente ragazzi, dopo questo più 27 196 gettoni, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!